Grazie consiglieri, vado subito al, al nocciolo della questione. Per quanto riguarda i controlli sui mercatini abusivi eh, all'interno del quartiere della Montagnola sono stati effettuati ben 41 volte già dall'inizio dell'anno una serie di interventi specifici proprio su via Acri, Castiglione, via Spedalieri e via Lepico della Mirandola. Chiaramente il, questi interventi debbono essere ripetuti nel corso del tempo, debbono quasi arrivare a costituire un presidio fisso, benché sappiamo il presidio fisso in teoria non serve a nulla perché presidiando una via queste persone si spostano a una via adiacente quindi stiamo riorganizzando questi turni che di fatto devono essere a rotazione però allo stesso tempo debbono garantire un passaggio ripetuto proprio per riuscire a debellare il fenomeno altrimenti si, eh, si trasforma in un mero fenomeno di eh, come dire, turismo del mercatino abusivo no? di, di trasferimento da una via all'altra e quindi è comunque in riorganizzazione il, chiamiamola così la, la turnazione. Eh, per quanto riguarda il rovistaggio, esattamente confermo quanto già avevo risposto in precedenza al consigliere Figliomeni, con l'unica differenza che non si tratterà di un'ordinanza, bensì di una condotta che sarà inclusa all'interno del, del nuovo regolamento, che è in... Eh, in fase di conclusione, in realtà la bozza del regolamento era pronta, poi abbiamo sospeso un attimo perché, come lei ben sa, è stato emanato prima il decreto legge Minniti e adesso è stato ehm, convertito in legge, quindi stiamo facendo le necessarie integrazioni proprio per poterci adattare alla norma. Eh, nazionale e a breve avremo un nuovo regolamento che prevederà questa, questa condotta tra le condotte sanzionabili. Chiaramente, all'interno del regolamento di polizia urbana sono previste delle misure di riorganizzazione dell'intero corpo proprio per consentire anche una, un migliore controllo del territorio, sempre purtroppo lavorando con le forze a disposizione, perché è chiaro che a me piacerebbe poter dire presidieremo ogni strada con circa 5.000 uomini di cui poco più della metà in strada eh, è difficile poter dare una risposta oggi di questo tipo, quindi è necessaria una riorganizzazione importante che però consenta le necessarie attività che vanno dal pattugliamento e dalla, mh, pattugliamento delle strade quindi alla sorveglianza sulla viabilità a una serie di controlli amministrativi che coinvolgono necessariamente anche il fenomeno del, dei mercatini abusivi, del rovistaggio e di altre condotte vietate. È chiaro che la sicurezza è comunque un tema rilevantissimo anche per questa amministrazione e intendiamo metterci mano, mettervi mano in maniera, eh, come dire, il, il più precisa possibile con le forze a disposizione. Chiaramente collaborando anche qui, ripeto quanto avevo già eh, anticipato prima al Consigliere Bordoni, anche qui la stretta collaborazione con la Prefettura e con le altre forze dell'ordine ci, ci consentirà sempre in misura maggiore di avere un, un controllo integrato del territorio, che è quello che in questo momento è, è probabilmente lo strumento più efficace. Grazie.